Ciao, sono Fabrizio Cirillo. Oggi voglio parlarti del smoke test, uno dei tanti test che eh, sono previsti dalla norma. In questo caso ti farò vedere un video eh, specifico su una K by hazard E spero che ti sia utile al fine di capire quanto è importante questo test e quanto eh, lo smoke test possa essere indicativo anche di quelle che sono correnti d'aria all'interno in del laboratorio. Come vedi quello strumento, il flow viewer che viene utilizzato, eh, viene fatta in questo caso una prima prova all'interno dell'ambiente. Perché viene fatto questo? Perché fisicamente, come stai vedendo adesso, ci può essere un condizionatore che in una condizione ottimale, come il primo pezzo del video. Come visto, non fa muovere il flusso. Perché il condizionatore è spento. Quindi l'aria è abbastanza statica, è abbastanza ferma e non, non ci sono correnti diciamo, tangenti e turbolenze sulla cappa adesso noi accendiamo il condizionatore, questo è un video esplicativo proprio per farti capire e farti vedere come e quanto influenza un condizionatore in termini di sicurezza sulla K via quindi di quindi sicurezza biologica e accendendo il condizionatore vedrai appunto che il fumo che prima era completamente fermo adesso ha una velocità notevole in questo caso il condizionatore è posto a circa 3 metri e quindi la presenza di turbolenze e l'assenza totale di turbolenze quindi eh, è un, un qualcosa che veramente si vede a colpo d'occhio ma solo lo smoke test ti permette di fare questo quindi vedi che spegnendo nuovamente il condizionatore l'aria fluttua all'interno del laboratorio perché non ci sono correnti non ci sono porte e finestre aperte che possono dare problemi ai correnti non c'è un condizionatore che spara in questa parte eh, vediamo invece il video sulla parte del, dello smoke test sulla barriera frontale di una Gappa Biazard eh, con le griglie di ripresa dell'aria dove eh, l'aria entra all'interno della, della cappa mediante queste griglie di ripresa che non permettono all'aria contaminata di entrare dall'esterno così come non può uscire aria dall'interno eh? Mi raccomando, è un discorso duplice questa barriera frontale eh, si verifica ecco, in questo modo con del fumo in questo caso abbiamo erogato moltissimo fumo proprio per fartelo vedere quanto è veramente efficace la barriera frontale e protegge fermiamo un attimino eh, l'immagine in questo punto vedrai che l'aria non va assolutamente sul pianale vuol dire che la barriera frontale sta funzionando benissimo veramente benissimo questo è notevole no penso che adesso riesci a comprendere un pochino di più con un video del genere quanto è efficace una barriera frontale, quanto può salvare il prodotto e il risultato del tuo lavoro, così come salvarti da eventuali turbolenze eh, di flussi d'aria che possono portare fuori, nel caso in cui magari lavori con una K-byzard, quindi con batteri o virus ad esempio, perché ti ricordo che eh, insomma, questo lo, probabilmente lo sai anche meglio di me, che potrebbero viaggiare in sospensione nelle nanoparticelle che possono essere il veicolo per questi virus e batteri perché non hanno le ali ma che viaggiano in questo modo quindi il fatto che non entri nulla ma che non esca nulla è fondamentale ma quindi continuando a guardare il video ripeto eh, non dovrei neanche spiegarlo cioè fa capire palesemente quanto la barriera frontale è fondamentale e quindi il test dello smoke test sia fondamentale al fine di comprendere se la tua cappa sta funzionando nel modo corretto o meno e quindi comprendere l'ambiente che è una cosa che spesso viene sottovalutata completamente un sottovalutare il fatto del posizionamento di una cappa piuttosto di condizionatore e quant'altro è qualcosa che accade all'ordine del giorno, i venditori non ti possono aiutare perché non hanno questa sensibilità e i costruttori tanto meno e solo tu puoi aiutarti quindi fai attenzione in questo caso stiamo vedendo eh, dei flussi d'aria provenienti dal basso no? Del, per capire quanto la griglia possa riprendere e quindi vedi che anche in questo caso nulla entra all'interno sul piano ma tutto viene aspirato dalle griglie di ripresa in questo caso poi l'aria passa sotto il pianale va a finire nella parte superiore dove c'è un filtro EPA che è chiamato in downflow e quindi praticamente l'aria viene risputata sul piano di lavoro sterile perché è filtrata da un filtro EPA 14C successivamente poi nel caso una parte dell'aria può essere espulsa all'esterno con un filtro epa eh, di espulsione qui abbiamo fatto un rallenti di, di quello che è il video legato allo smoke test eh, e vedi appunto quello che dicevamo vedi che le griglie di ripresa che sono una decina di centimetri eh, riprendono totalmente l'aria e non c'è un filino di fumo Va a finire sulla parte, eh, diciamo, sicura no? nella zona del, del lavoro, quindi c'è un, sarà una parte che è l'area non sicura, quindi contaminata, e una parte che invece c'è l'area di lavoro che è quella sicura. Fai attenzione che anche questo, insomma, che spesso volentieri eh, sulle cappe non si comprende anche che vanno suddivise ulteriormente all'interno. Ci sono delle zone cosiddette chiamate dello sporco. E quindi io ti direi le, suddividi la tua cappa in tre postazioni dove puoi usare la tutta a destra, magari lo sporco, vedi, come in questo caso no, le pipette. no, Puoi mettere un cestino per lo sporco, e eh, una parte tutta a sinistra dove magari c'è la parte pulita del nuovo piastro e quant'altro, e una parte centrale che invece è la parte della zona sterile, ok? Qui eh, ripeto, appare chiaro ora scusa questo lampeggio che è un po' fastidioso ma sono in neon luce che quando si fa un, un video un po' più rallentato eh, sono, un po sono inevitabili però ecco abbiamo un po' l'effetto discoteca quello che è importante è che quello che dicevamo ora ovviamente l'aria in questo caso specifico viene anche spinta ma nonostante viene spinta perché vedi che ci sono questi soffi un po' più forti non, non entra all'interno del pianale quindi lo smoke test è un test fondamentale che non puoi non richiedere la tua assistenza tecnica non puoi non richiedere che venga eseguito nel modo adeguato fai attenzione perché spesso volentieri per si sottovaluta. attenzione anche perché la normativa che sia sulle cappe chimiche o sulle cappe bazar, preveda che ci sia almeno una fotografia di questo test per quanto riguarda dare un'evidenza che effettivamente i flussi d'aria siano adeguati e che non ci siano magari turbolenze all'esterno grazie e ci vediamo al prossimo video